Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, eh, non di Free Fire, no tranquilli come avrete visto dal titolo Vi consiglio tre giochi non, un... non sto copiando Gabby con tre giochi a caso perché lui non consiglia giochi ma prova giochi ok eh, Io vi sto consigliando tre giochi mobile uh, Perché lo sto facendo? Perché anche a me è successo negli ultimi giorni di stufarmi di alcuni giochi e quindi ho pensato che potesse succedere anche altre persone normali in questo mondo eh, e quindi vi sto consigliando appunto Free Fire tra i tre giochi ehm, perché vi consiglio Free Fire e non PUBG che ho già portato se non avete visto il video andatevelo a vedere perché PUBG è più veloce, cioè le partite sono più veloci, l'aereo va più veloce la tempesta è più veloce, cosa che potrebbe essere brutto ogni tanto però Ragazzi, se la partita deve essere più veloce, deve essere tutto più veloce. Ehm... Toglie anche più vita, più velocemente. Più simile a Fortnite. Allora, c'è... Questa cosa, appunto, come vedete, l'aereo è più veloce. Molto più veloce. Infatti, se non so, dovete buttarvi a casa. Ehm... Sì, allora, Free Fire è più veloce perché ci sono anche 50 persone, 50 giocatori, e non 100, come su PUBG, invece. Eh, in teoria lagga di meno, ma non, non vi assicuro nulla. Come vedete la grafica è buona, non sto laggando, ma sto muovendo l'occhio per, per guardarmi intorno. Anche sta cosa non ti puoi guardare attorno anche in alto e in basso, mentre stai volando colpa da cadute, ma poi puoi soltanto da guardare a destra e a sinistra, stessa cosa in macchina, non puoi muovere il visuale come vuoi, ma c'è puoi guardare solo davanti, questo è brutto, in effetti forse andrebbe migliorato, però a parte questo non ho riscontrato tanti problemi, lag laggo anche di meno, molto meno di PUBG, che se uso i dati su PUBG non mi carica subito il terreno, invece qui lo fa subito. Eh, no, non sono venuto non sono stato pagato da nessuno. Tranquilli, perché con 80 iscritti non mi paga nessuno ovviamente. E un consiglio vi do nelle impostazioni di Free Fire. Mettete lo sprint trascinando come ce l'ho io, e non col tastino, perché se no dovete camminare. Eh, clicca fermarvi cliccare il tastino e poi continuare a correre. Che è abbastanza scomodo. questa cosa ce l'ha meglio PUBG. Quell'altra impostazione, come vi ho spiegato prima, ve la dà di default. Che è abbastanza brutta, scomoda, vabbè, insomma. Eh, Un'altra cosa comoda di, di, eh, se vabbè, di Free Fire. È che quando puntate su un giocatore. Il cerchietto, diciamo, del mirino diventa rosso direttamente. E vi fissa il mirino sul giocatore in automatico. Che... Per alcuni magari è scomodo e sono abituati a fare tutto da solo, ma per me è comodo, è abbastanza comodo. Comunque sì, questo è uno dei tre giochi eh, che comunque ve lo consiglio perché è abbastanza bello. Eh, andiamo al prossimo. <tose> Allora, eccoci qua. Il secondo gioco che vi consiglio è Subway Surfers. Che al contrario di Free Fire, è un gioco arcade. In cui, scusate se. ha questo. cioè. questo schermo così brutto, storto, fastidioso, non si sa so come zoomare. Scusatemi, ma Subway Surfers ha questo verso che a volte è una cosa comoda magari in pubblico, che non si vuole tenere il cellulare in orizzontale, si tiene magari in verticale, se magari si sta chattando, magari se su un show social, ho scusate ho parlato come la mia prof che dice social e non social e sì, i suoi sono le migliori di tutti e... e magari non fate la figura di quello che si è strana. Più di tanto, ok? O roba del genere, insomma... Vedete a voi come cosa positiva o negativa? Credo che tutti voi conosciate già Subway Surfers. Come saprete... È un gioco... Veramente, veramente... Difficile ogni tanto. E comunque... Bello perché... Ci sono tante cose... La velocità, nel senso, cioè questa, questa parte che state vedendo non è velocizzata. Non l'ho velocizzata, ero davvero, stavo andando davvero così velocemente. E... Tra l'altro c'è il record mondiale di Subway Surfers che è tipo 2 miliardi, una roba del genere. Il mio è un miliardo, mi sei sì, vabbè un miliardo, scusatemi, mi sono sbagliato. Un milione e qualcosa... Che tra l'altro faccio in questo video qui. Um, ve lo consiglio perché è davvero bello. Cioè, fate anche una partita breve. Semplicemente per accumulare un paio di monete. Per comprarvi un paio di skate. Um, non è troppo pay to win. Perché appunto arcade non, le skin non servono a troppo... Non è così pay to win, però... Cioè, potete comprarvi le chiave per farvi rinascere, però si possono ottenere anche in altri modi. Non è come in alcuni giochi diamanti o roba del genere che non si possono ottenere in altri modi. Oppure ne ottieni tre all'anno. Che è una cosa ridicola in qualunque gioco. Invece qui no. Li puoi anche trovare in giro mentre giochi. Semplicemente. E sì, questa è una cosa molto positiva secondo me di sto gioco. Andiamo, secondo me, anche al prossimo gioco, dai. Allora, quest'altro gioco invece... È in orizzontale, sì Ehm, non saprei descrivere il tipo di gioco allora è un po' simile a minecraft nel senso di e di sopravvivenza viene definito horror su play store però non è così tanto horror allora è un gioco in cui si deve combattere contro i zombie che il mondo è infettato dagli zombie appunto ehm... Ci sono tantissimi tipi di capelli e di barbe, non me l'aspettavo. Ehm... Però sì, appunto, è il mondo infettato dai zombie e noi dobbiamo cercare di sopravvivere. Bello questo succede. Ah, come c'è scritto in a sinistra, appunto, è il gioco più innovativo del 2017 secondo Google Play e ha vinto sto premio, e è ancora una beta, però è già bellissima, cioè è già bellissimo il gioco, diciamo. Ehm, prodotto da Kefir, e come dire, ora appena cominciate vi trovate davanti questo, cioè questa è la grafica, la visuale non si può muovere, vi potete muovere con il joystick a sinistra, tra i pugni, o insomma con l'arma che avete. In alto a destra c'è una mappa e vi fa vedere quel, quel cosino rosso, in alto a sinistra della mappa è uno zombie. Eh, potete equipaggiarmi, mettervi come su Minecraft l'armatura, diciamo, magari un vestito o qualcosa del genere, anche per stare caldo. Mi pare che in alcuni posti ci sia troppo freddo e bisogna stare caldi, però non mi ricordo, non ne sono sicuro. Eh, diciamo, sì, ve lo consiglio. È un bel gioco, secondo me, carino. Questi sarebbero gli zombie, poi ci sono diversi tipi di zombie, c'è lo zombie appunto questo qua che è comunque un zombie normale, c'è quello che vi spruzza addosso tipo veleno, c'è quello che corre velocissimo, ce n'è uno gigante, poi boh, ce ne sono tanti, tantissimi tipi di zombie diversi, c'è la mappa globale, non solo questo, andando nella zona verde dove un po' c'è una mappa globale, che è molto è molto figa sta cosa perché no, senso non online non so se sia anche online non ne sono sicuro però sicuramente ci sono tantissimi posti da esplorare da visitare e... ed è molto carino sì molto carino secondo me anche perché c'è la vostra casa tutto quanto e è davvero figo è tipo minecraft soltanto non cubettato e... e non come dire non in prima persona ah, a proposito di minecraft scusate se lo tiro fuori adesso un mio amico mi ha chiesto se volevo portare minecraft su youtube insieme a lui quindi mi sono comprato minecraft ok come dirò anche nel video perché l'ho già registrato ehm, però devo editare tutto comprare un gioco è una cosa spendere soldi all'interno del gioco è un'altra cosa quindi se pensate adesso eh ma zappa ma tu avevi detto avevi detto che non ti piace sei free to play non ti piace spendere soldi sui giochi no ecco appunto sono due cose completamente diverse comprare un gioco e spendere soldi per diventare migliori sul gioco Tipo se mi compro una skin che costa qualcosa su Minecraft, è una, è una cosa diversa, già non mi piace. Ok, già è una cosa che non mi piace fare. È, è una cosa diversa, ok? È, quindi sì, è, restate, iscrivetevi, magari lasciate like per favore. Um, stiamo, stiamo sulla road to 100, non so come si pronunci, il mio inglese fa schifo, comunque siamo sulla strada per i 100 100 iscritti ragazzi, vi rendete conto? Fino a un mese fa eravamo in 40, 60, non mi ricordo Comunque, sono super felice, grazie a tutti quelli che mi hanno aiutato ad arrivare a questo punto E... Sì, sono davvero super super contento eh... No, mi stavo commovendo. Scusate eh... Sì, mi fareste davvero un grande grande piacere se vi iscrivete E alla prossima, nel prossimo video porterò La, di la, mia... la mia prima vanilla di Minecraft Su Youtube E il primo episodio sarà davvero davvero bello e alla prossima restate sintonizzati